Che cosa ne pensa lei? Sono importanti perché oggi abbiamo bisogno davvero di fare rete, cioè che le diverse realtà, associazioni, fondazioni, si mettano insieme per coordinare la propria azione e soprattutto per eh, promuovere una cultura della solidarietà e della vicinanza delle persone che sono nel bisogno e che l'amministrazione pubblica si faccia promotrice di, di questa rete e che intende sostenere attivamente l'azione di chi lavora dal basso mi sembra molto importante. La Diocesi sì, oltre a queste iniziative immagino che anche le attive per aiutare chi soffre, quali certo. sono le iniziative? La Diocesi partecipa al sollievo con alcune realtà più attente al discorso malati, no? quindi in sì. certo. però la Diocesi ovviamente ha anche altre azioni caritative che vanno incontro ad altri bisogni, ad altri alimentare, quindi c'è un raggio più vasto e anche tutto lo viene fatto attraverso volontari e associazioni e istituzioni che ci sono le quali è attento rispetto alla realtà. Noi sappiamo che in Italia dalle ultime statistiche ci sono circa 5 milioni di poveri, c'è un'altra larga fetta che rischia Io di ricordo, cadere nella società. Ovviamente ci sono le associazioni che vanno all'ospitalità, ma ciascuno di noi, il singolo, cosa può fare per aiutare queste persone? Non dimentichiamo che la grande rete che fa da ammortizzatore sociale è la famiglia, quindi vuol dire che tutte le relazioni tra le persone sono quanto più una persona è collegata, degli amici, si trova attorno, diciamo, al centro di una rete di relazioni, tanto, tanto meno la sua povertà, la sua condizione di difficoltà diventerà drammatica. Per cui quello che dobbiamo fare a creare attrazioni, per reti di vicinanza, le reti di prossimità, reti di amicizia, perché nessuno sia solo, perché è chiaro che una situazione così diffusa, di povertà, ha bisogno di queste reti sociali, da quella familiare, tutto, da tutte le reti sociali che sul territorio si possono attivare per alleviare i problemi di magari momentaneamente. Sì. Un'ultima domanda, sì. eh, noi sappiamo che eh, nelle carità, nelle manzioni della Caritas, ci sono sempre più italiani che vanno a tenere dei, dei servizi, dei pasti, magari anche degli alloggi per la notte, questo è un sintomo molto brutto per quanto riguarda la nostra società. Beh, quello che si dice è che la povertà ormai è dato strutturale, cioè, mentre noi pensavamo che i poveri fossero una categoria residuale minoritaria, identificandoli con senza terra, eccetera, oggi sappiamo che i poveri sono un problema strutturale del paese, per cui. Fare conti con la povertà diventa prioritario per tutti quelli che amministrano la cosa pubblica, ma anche per chi fa qualsiasi genere di attività, sapere che è molto probabile che tra le persone che di fronte ci sia qualche cosa, cioè qualcuno che non ha i mezzi per realizzare tutto quindi che ha bisogno della sua vita, delle cose mediche, sopra alimentari, altri bisogni che magari sono non così primari, però che ormai fanno parte della vita. Allora stiamo finendo questo bellissimo pomeriggio in cui veramente tutte queste associazioni molto diverse tra loro eh, alla fine si sono unite con un unico scopo, un unico intento e la voglia di aiutare il prossimo che soffre. Una considerazione su questo? Ma che il tessuto sociale di questa regione, di questa città è un tessuto sano perché finché abbiamo un mondo di associazioni che... Lo spirito assolutamente altruista e solidale, si mettono insieme, fanno delle cose e allora, allora c'è speranza, perché questo è un qualcosa che va oltre questa manifestazione, deve essere un primo passo per lavorare insieme, perché quando Avis fa una manifestazione sa di poter contare su tante altre associazioni e così le altre associazioni potranno contare su di noi. Questo è un vero senso, è un vero spirito di rete e bisogna andare oltre eh, come si dice, annunciarla e poi non farla. Questo è un primo passo e sono convinto che da oggi qualcosa possa cambiare. Ecco, la, la cosa particolare è che questa rete è veramente composta da realtà completamente diverse, settori completamente diversi, e dimensioni anche diverse, andiamo... Da da associazioni grandissime nazionali come l'Avis o come interne, addirittura internazionali come la Croce Rossa fino a piccolissime realtà che operano eh, non tanto nel territorio ma addirittura in una parte di un territorio quindi molto limitate. E' questa la forza del volontariato e delle forze. Sì, verissima questa cosa qui, c'è un filo conduttore che unisce tutti, che è la solidarietà, eh, che è un gesto gratuito, anonimo e volontario. Ed è a questi che sono i fili conduttori eh, che ci rendono uguali, la grandissima associazione e la piccola associazione. Guai perdere lo spirito della piccola associazione, perché sono nelle piccole associazioni che tu trovi uno spirito vero, dove c'è veramente fatica a organizzare qualche cosa. E allora io credo che chi ha anche e rappresenta associazioni più grandi ha un dovere, quello di contribuire ad aiutare gli altri ad aiutarle a fare un percorso, perché se quel filo che ci unisce tutti, che è la solidarietà, lo stare insieme, il bene comune eh, è vero, allora è vero che noi dobbiamo e abbiamo l'obbligo morale di fare questo. Io su questo sono un eh, convinto assertore di questa strategia, perché non, non può essere diversamente. Ha balancato veramente le porte a un mondo meraviglioso come quello del volontariato, come quello di persone diverse tra loro, associazioni diverse tra loro, che hanno lo scopo solo di aiutare il prossimo che è in difficoltà. Sì, devo dire che c'è stata una grande risposta da parte di Perugia e di tante realtà che lavorano e operano da anni. Eh, alcune ovviamente hanno una storicità maggiore, altre più recenti ma tutte con, grandi, con grande passione stanno portando avanti le proprie attività. Si, si sta cercando di ancora di più provare a integrare le attività degli uni con gli altri, quindi metterle assieme un po' in questa rete, che poi sarà una rete che sarà collegata anche con altri comuni, altri territori del nostro, del nostro paese, dove le esperienze anche dalle quali prendere spunto sono tantissime, credo che anche Perugia però possa da questo punto di vista dare un po' una, una, un orientamento a tanti altri. Abbiamo visto dal filmato che le associazioni non finivano mai, questo è un orgoglio penso per Perugia, per, per te, ci diamo del tu Beh. che la rappresenti, è veramente una bella, una bella cosa. È un grandissimo orgoglio e una grande responsabilità, quindi cerchiamo di andare avanti con loro e con tutti coloro che si aggiungeranno a questa avventura. L'assessore di Cicchi, troviamo un consultivo di questa giornata che in realtà è un punto di partenza eh, per un futuro che vista eh, il numero di associazioni, vista la partecipazione, vista lo spirito che si è creato non può che essere roseo. Sì, noi siamo molto contenti perché questa è stata... Una, un primo momento per fare una sintesi del lavoro fatto fino adesso, un lavoro che ha visto coinvolto tantissime associazioni, le istituzioni perché stiamo costruendo un protocollo, un protocollo importante che consentirà di rendere tangibile quella rete che è fatta di tantissime associazioni di volontariato e di, e di istituzione per far sì che la nostra città sia una città protetta, una città i cui membri possono contare su persone che hanno a cuore eh, il loro star bene e quindi tutti insieme possiamo fare qualcosa, è un valorizzare tutte quelle realtà che sono presenti nella nostra città e coordinarle perché questo significa davvero creare un valore aggiunto che non può essere che un grande bene per la nostra città. Come dicevamo con Monsignor Giulietti, eh, la povertà eh, è sempre più presente anche vicino a noi, non è più una cosa che è lontana e eh, che si può immaginare, ma la povertà purtroppo è sempre più una cosa concreta che può anche eh, coinvolgere il nostro vicino di casa, un nostro amico. E in questo il volontariato, eh, i volontariati anzi, visto che siamo associazioni così diverse tra loro, né per settore, numero, dimensione, i volontariati possono eh, essere fondamentali. Sì eh, c'è una povertà è vero c'è una povertà diffusa anche una povertà materiale ma oggi viviamo soprattutto in una società dove c'è una grande povertà relazionale una povertà di relazione tra le persone tra i soggetti di una città allora la rete del sollievo vuole essere anche questo essere una rete che non solo si occupa della povertà materiale, ma proprio crea relazioni, crea sinergie, momenti di incontro e quindi questo significa rendere coeso appunto la nostra città. Allora grazie, noi ci saremo sempre, è un piacere esserci. Grazie, è un piacere per noi, siamo molto contenti della vostra presenza perché come ho detto in apertura, sapere che ci sono degli angeli che ci, ci guidano, ci sostengono e che sono sempre presenti, questo diventa veramente importante. Grazie.